Vi presento Fidegna. Fidegna è una piattaforma creata appositamente per la scuola, è simile a un social network per le interazioni basate sui like e i commenti, sugli aggiornamenti di stato e permette l'invio di file, commenti e uh, domande. Permette di collegarsi con studenti, colleghi, amici, gruppi. Importante è la creazione di un repository eh, personale, chiamato risorse personali, in diversi formati e organizzato in uh, cartelle. I tag permettono di uh, ricercare poi le uh, risorse. Interessante è la creazione uh, possibile di corsi ai quali si possono invitare studenti e docenti. Eh, c'è la possibilità di creare ebook in formato ePub collegandosi so ad un software esterno, quello di Leonetti è possibile creare questionari con uh, queste base, anche su un software di terze parti ha una funzione importante di uh, calendario per uh, organizzare le attività e gli impegni e la possibilità di dà la possibilità di partecipare ai gruppi che sono disponibili e aperti. Si può accedere individualmente come docente e a questo accesso è free. E si può accedere come scuola, le scuole però devono prendere un account premium. Eh, facendone la richiesta è interessante il fatto di questo accesso come scuola perché eh, è reso disponibile il, un registro anche elettronico come vi dicevo bisogna registrarsi e una volta che si è fatta richiesta di un account si può fare login, accedere, accedi Questa è ah, l'interfaccia di, ah, di Fidenia, noi troviamo una barra superiore, in ah, questa barra troviamo le, la prima icona corrisponde alle notifiche, la eh, seconda in, icona le richieste di collegamento, la terza icona i messaggi, nella quarta abbiamo la possibilità di di entrare negli istituti e cerca, cercare il tuo istituto. Abbiamo l'icona corsi e a, qui si può entrare in un corso mettendo il nome del corso, cercando eh, tra i corsi oppure creare un uh, nuovo corso. Abbiamo i gruppi, posso cercare un gruppo a cui partecipare, vedete che già lui me, me ne propone. Alcuni, oppure posso eh, indicarlo nella casella di uh, ricerca. Posso creare anche un uh, gruppo. Poi ho le risorse, come vi dicevo, in interessante, l'accesso alle risorse pubbliche e uh, alle risorse personali. E uh, poi ho anche la possibilità di uh, accedere all'applicazione di um, esterna di uh, Google Drive, quindi Google Drive è integrato in uh, uh, Fidegna. Dalla uh, rotellina posso accedere al mio account uh, personale, quindi al mio profilo personale, scaricare il manuale di Fidegna, cambiare uh, la password ed uscire dall'applicazione. Queste sono le uh, le cose importanti e principali che posso vedere in Fidelia. poi per quanto riguarda il, il, il mio account posso eh, eh, scrivere un messaggio posso inviare un file inviare un'immagine e fare una uh, domanda interessante come vi dicevo è il fatto che io possa da gruppi creare il, uh, un gruppo Ad esempio un gruppo classe metto il nome esempio voglio creare la classe terza A e la descrizione mh, della, della classe mi chiede e dirò eh, filosofia classe di filosofia posso caricare un'immagine carica immagine per la classe e um, eh, eh, posso mettere eh, vado a cercare sul mio eh, computer eh, eh, proprio un'immagine, un vediamo se la trovo, una che mi possa indicare um, uh, qualsiasi cosa del, che mi uh, possa rappresentare la, la classe, guardate che la trovo, troverò una qualsiasi, qui no, Beh, metto un'immagine qualsiasi, ecco, tanto per fare un esempio, ecco, mi ha caricato l'immagine che dovrebbe essere comunque scelta in maniera tale da eh, caratterizzare questa classe e il lavoro di questa classe, poi ho la possibilità di scegliere se a questo gruppo sarà aperto e quindi tutti gli, eh, gli utenti lo possono vedere mh, nell'interfaccia di Cidegna oppure chiuso che gli utenti possono richiedere l'invito al gruppo privato che tutti eh, gli utenti possono essere invitati solo dall'amministratore ecco, se vogliamo fare una classe che sia ehm, eh, dedicata al lavoro di classe magari ci interessa farlo eh, privato e comunque io l'ho messo chiuso, crea Ecco, mi ha creato il mio gruppo classe in, eh, e vedete che ho la possibilità nel mio gruppo eh, classe di avere innanzitutto un codice di, di accesso che posso dare per accedere a questa classe. Eh, posso inviare un, uh, un file, posso inviare un'immagine e fare anche una domanda. Il, posso mandare un, pure un messaggio e posso vedere i membri del gruppo in questo caso non ho ancora dei, degli alunni non li ho ancora messi posso eh, da risorse creare una eh, cartella con eh, delle risorse per la classe ad esempio potrei eh, eh, creare la cartella Aristotele per rendere disponibili i miei materiali di, uh, uh, su Aristotele e quindi potrei mettere risorse su Aristotele come descrizione salvo e come vedete mi compare la mia cartella di risorse uh, uh, su Aristotele per aggiungere del, um, dei file, potrei aggiungere dei uh, file dalla mia, mh, eh, dalle mie risorse personali, ad esempio le mie risorse personali, adesso uh, vediamo, uh, trovo, avevo messo un file PDF, questo file PDF che è una presentazione di Aristotele, lo um, potrei uh, condividere, ad esempio, condividere in, um, nei gruppi, ad esempio, nel, uh, il mio gruppo, era la classe terza A, e um, in Aristotele, nella cartella Aristotele, condividi. Ok, e allora vedete che io mi uh, trovo nella mm, mi troverò poi nella mia classe e questo, eh, eh, questo file che corrisponde al che eh, corrisponde a quello che ho caricato ora riandiamo nell'interfaccia di ah, no, da qui posso comunque eh, eh, collegarmi a EPUB Editor il software esterno per uh, creare il uh, per creare ad esempio un ebook vedete che entro subito eh, eh, negli ebook trovo quelli che ho creato io e poi con un nuovo ebook posso eh, accedere al, all'editor e crearne uno di nuovo posso eh, accedere a uh, queste base per eh, editare un questionario con l'editor dei questionari posso accedere al calendario per uh, mh, uh, creare degli eventi Dico, queste sono le uh, uh, formazioni uh, indispensabili e essenziali per poter lavorare con uh, Fidenia, buon lavoro